Ciao a tutti, io sono Doina perché tantissimi si lamentano del fatto che io non dico mai il mio nome. Mi dispiace se io do per scontato sempre queste cose, però capisco che c'è gente nuova, gente che non mi conosce da tanto e, e va bene, in realtà anche la gente che mi segue da tanto, non è che io abbia detto così tanto il mio nome. Ok, perfetto. Scusate, questa era una parentesi. Allora, oggi siamo qua per fare un altro video a tema anti-haul. Avevo in mente un altro video per oggi, però eh, ho deciso di fare questo perché l'altro giorno stavo cercando, utile, stavo cercando una cosa utile su Amazon e sono piombata nella parte di Um, strumenti per la cucina quindi le cose che potremo trovare nella nostra cucina che a quanto pare sono mega utili perché ci sono 5.000 commenti di approvazione di questi strumenti di cui andremo a parlare piccola premessa sia per questo video sia per altri video dove io parlavo di anti-haul che comunque è una rubrica dove parlo di uh, cose che trovo siano inutili, trovo cose che non ho bisogno nella mia vita cose di cui tantissime persone forse non hanno bisogno nella loro vita uh, ovviamente se trovate delle cose che per voi sono utili che vi hanno cambiato la vita e che ne avete bisogno non parlo solo di questo video ma anche degli altri video passati non c'è assolutamente problema, questo è solo il mio percorso sono le mie opinioni, voi potete benissimo dirmi ah no io questa cosa la uso e la trovo magnifica non ci rinuncerei mai assolutamente poi un'altra piccola premessa uh, queste cose che vedremo qua, parlerò di queste cose e eh, parlerò di gente eh, normale che sicuramente di questi strumenti non ha bisogno, non sto parlando di persone che potrebbero avere bisog un bisogno in più ehm, per, per usare appunto questi strumenti, perché sicuramente certe cose sono state pensate per le persone con più difficoltà rispetto a noi possiamo benissimo usare le nostre braccia, le nostre gambe e tutte le altre cose in cucina senza alcun problema quindi assolutamente questo video è fatto veramente solo per ridere di certe cose e, e appunto solo perché io dirò magari che una cosa la trovo inutile non significa che sia un oggetto inutile in generale quindi è importante che io dica questa cosa, non vorrei essere presa per insensibile perché magari c'è una cosa che una persona la trova la cosa più utile al mondo Ok, perfetto, perfetto, perfetto. Quindi iniziamo, vi farò vedere le immagini qua vicino. <ride> Primissima cosa è un. è un copri. Un coprimanico della pentola, ok perfetto, allora eh, c'è da dire una cosa su questa cosa, bellissimo il coprimanico così non ti bruci e bla bla bla, però queste pentole ce le aveva mia nonna, quindi sono quelle pentole tutte fatte in metallo, che quindi giustamente quando le usi per cucinare eh, si riscaldano tutte, quindi fa male, io avevo una pentola del genere, nel senso, mia madre aveva una pentola del genere che a un certo punto è volata via dalla finestra perché non ne potevamo più, né io né mio padre <ride> perché ci bruciavamo sempre perché ci dimenticavamo che questa cosa è, era sempre calda quindi questa cosa è utile giustamente se avete delle pentole del genere ma al giorno d'oggi non so quante persone hanno ancora queste pentole eh, 4500, eh, 4.915 commenti eh, con un rating star di 4.5 pazzesco, la gente ha trovato questa invenzione assolutamente utile Oh, contenti loro. <ride> Seconda cosa, questa mi fa un pochino arrabbiare, perché questa fa parte di quel tipo di strumento che fa un sacco di spreco alimentare. Eh, è un cosino per le fragole, eh, tu ci metti questo coso dentro la fragola e tiri su il pezzetto, il pezzetto tiri fuori metà fragola, tiri fuori tipo il, il, il, il mezzo della fragola, eh, eh, sì, quindi pazzesco! Puoi mangiare la tua fragola pulita? Io non so voi, ma io la fragola l'ho sempre mangiata. Tutta, eh, tranne il cosino verde che lo toglievo con le mie <ride> ditina. <ride> sì, assurdo, assurdo. La prossima cosa... Oh, Gesù Cristo. Allora, la prossima cosa è una cosa per l'anguria. Un'altra cosa che mi fa molto arrabbiare. È un cosino, è una specie di coltello eh, curvato, che tu praticamente tagli l'anguria a metà. Dobbiamo pensare molto a questo passaggio. Tagliare l'anguria a metà, quindi molto probabilmente l'anguria la si taglia con un coltello... Sì. Um, per poi andare nel mezzo e prendere solo la parte rossa allora io da piccola allora, io sono una matrice di angure Fragole e angure sono tipo i miei frutti preferiti in assoluto mi ingozzo quando c'è la stagione uh, però questa cosa mi fa molto arrabbiare perché effettivamente anche guardando il disegnino uh, c'è tanto spreco quando si taglia queste angure perché rimane un sacco di rosso all'interno quindi anyway la parte... La cosa migliore di mangiare l'aguria è appunto tagliarla a fettine e mangiare, sbrodolarsi tutto ehm, e buttare via la parte verde. Io da piccola mangiavo anche la parte verde addirittura. Però, sì, quindi questa cosa perché esiste? Perché? Perché si può semplicemente usare un coltello. Un coltello si può usare, un coltello! Se vuoi solo la parte rossa, assolutamente, taglia e taglia con un coltello. Prossima cosa, un altro spreco alimentare. Mmm... Um taglia ananas è un taglia ananas credo perché um, allora nella prima immagine c'è il tizio che taglia l'ananas effettivamente con un coltello assurdo con un coltello viene tagliato e poi c'è questo coso tondo che tu lo ficchi dentro l'ananas e tiri fuori uh, l'ananas però lasciando nel mezzo um, una parte di ananas, quindi tutto, tutto il parte del mezzo c'è un, un, di, di, un pezzo di ananas che è tipo grande quanto il cosino di metallo, I guess, perché questo si fica dentro. Uh, quindi, principalmente quello che tu mangi, mangi una cosa come metà ananas, probabilmente. Io so che l'ananas è una pigna in culo a tagliare, uh, ecco perché io non lo compro quasi mai, però. Effettivamente, quanti anni la smaggiate all'anno per avere bisogno di questo strumento assolutamente nella vostra vita? E anche qui c'erano un sacco, un sacco di commenti. Mi finito a piangere. Prossima cosa è un porta uovo. Sì, c'è tanta gente che ha queste cose in casa che quando fai l'uovo sodo ci metti l'uovo nel piattino, così perché fa molto estetic, fa molto bello. Serve effettivamente per una cosa del genere? Non avete tipo un piattino, tipo, non so, una specie di ciotolina dove potete ficare l'uovo o semplicemente pulire il vostro uovo e metterlo nel piatto? Mm, pazzesco! Cioè, che mentalità che ho! Cioè, c'è cioè, proprio assurdo! Prossima cosa è un... non so cosa sia. Vi giuro che non so cosa sia, non so cosa serva, però a quanto pare è per togliere i semini dalla pannocchia e poi vedo buttare insieme la pannocchia da qualche parte. Allora, partiamo col fatto che le pannocchie sono buonissime da mangiare solo se le prendi tra le tue mani te le mangi tutto e ti sbrodoli, come con l'anguria. Quindi questo coso... Oh, perché? Perché? Cos'è questa roba? Prossima cosa, è una cosa che io ho posseduto nella mia vita. Eh sì, adesso ci... Potegnano un po', allora questa cosa io ce l'avevo, uh, in questo caso è tipo per le fragole, vi fanno vedere tipo che mettete la fragola tagliate fettine, perché è troppo difficile prendere la fragolina e tagliarla a metà e poi tagliarla a fettine, vero? Deve essere proprio una vita dura questa. Uh, io avevo questo coso per la cipolla, uh, che quello potrei dire che è forse utile perché fa in fretta, nel senso che tagli la cipolla in fretta. Solo che anche in quel caso, solitamente quando io uso la cipolla, devo tagliare molto molto piccola. Quindi anche se ho questo coso, mi aiuta solo nel primo passaggio. Quindi risulta anyway inutile. Quindi, perché la gente compra queste cose? Perché queste cose esistono? Non sono invenzioni pazzesche. Ci sono i coltelli. Quelle sono invenzioni pazzesche. Prossima cosa è Un... <ride> un non lo so è una specie di ehm, sembra tipo un, una forbice con una cosa tonda per fare le polpette credo, quindi per fare le polpette tonde, perché è troppo difficile prendere le cose e fare bu, bu, bu, bu, bu, e fare una polpetta no no no no no no no devi fare questo, poi devi anche lavarla, quindi sprecare ulteriore acqua per lavare tutte queste cose quindi sì oh, next Prossima cosa bellissima, eh, ce l'ho avuta, ecco perché l'ho messa in questa lista: eh, è un, eh, un coso per tenere la boccetta di smalto. Allora, io questa cosa l'ho avuta pensando che fosse la cosa più utile al mondo, perché ogni volta mi facevo sempre le unghie in posti, tipo il letto, il divano. Quindi eh, mia madre ancora mi ricorda il fatto che io gli ho sporcato una delle sue eh, coperte più belle, non era bella credite me, non era bella. E niente, ehm, avevo preso questa cosa anch'io, l'avevo presa su Aliexpress, naturalmente, ehm, ed è successo il disastro, perché tu tieni su questa tua mano il cosino, col, con, e poi ti devi fare le unghie, ok? Fin qua tutto bene, no? Però sentite qua, l'idea geniale, l'idea tipo del secolo, è effettivamente andare su un tavolo e mettere lo smalto sul tavolino, in modo che sia sempre stabile, e farvi le unghie su quel posto? Pazzesco, vero? Cioè che, che, che. My mind. La prossima cosa mi vado un po' a ridere um, è un porta uovo, credo. Cioè, che cos'è questa cosa? Uh, è un porta uovo. Che prima cosa, questa cosa probabilmente la tieni fuori dal frigo. Uh, io non so se mi sbaglio, uh, non so come fa la gente, però credo che le uova vanno tenute in frigo ditemi se sbaglio um, però questo cosa dubito che abbiate così tanto spazio in frigo da metterlo in frigo ma poi credo sia fatto molto più per estetica cioè in modo da mettere le uova così e così che qualcuno entra nella tua cucina e dice oh, che bella porta uova chi che prende queste chi che compra queste cose eppure sì, c'era gente che l'aveva comprato dicendo pazzesco! Uh, meraviglioso! metti che ti casca, metti che c'è un gatto che va lì a giocare con le tue volte e si casca tutto per terra, oh mio dio le allora, prossime cose sono invece cose che avevo messo io in una piccola lista eh, che avevo visto in giro <ride> eh, allora, prossima, allora, prossima cosa per favore, non non dite niente nel senso che so che questa cosa invece è utilizzata tantissimo, non la considero inutile, non la considero inutile per me è inutile, ma vi racconterò anche il perché che sarebbe il, la macchina aerosol. La macchina aerosol mi ha sempre fatto ansia perché è enorme e fa un sacco di rumore, tu metti questa cosa e ogni volta che la gente fa delle storie su Instagram con questa cosa pensando di essere bellissimi o fichi, non lo so, a me fine solo ansia, perché vedo questo tizio. Come... penso che siano finiti in ospedale, non, non penso mai che sia una macchina d'aerosol. <ride> uh, allora, quindi vi spiego perché per me è inutile: io non ho mai avuto la macchina d'aerosol in casa, perché io sono cresciuta comunque con tutti i metodi della nonna, quindi ogni volta che avevo bisogno appunto di fare l'aerosol. Quello che io ho fatto fin da piccola, molto probabilmente tantissimi di voi l'hanno fatto se sì, avete più o meno la mia età, diciamo, è eh, un po' la generazione, <ride> eh, è quella di bollire dell'acqua, metterci un pochino di baking soda, alle volte mia madre metteva anche la camomilla, non so perché, oppure il sale, non chiedetemi, non chiedetemi. Eh, e poi tu andavi con la faccia sopra e ti coprivi con un asciugamano in modo che ci fosse tutto il vapore attorno a te e tu dovevi respirare, questo lo facevo sempre quando ero tipo, tipo, non dovevi farlo quando avevi la febbre, se non mi sbaglio, se non mi ricordo male. Un sacco, io non so come faccio queste cose un sacco di tempo che io non mi ammalo in realtà e, um, e questo lo facevo appunto quando tipo avevo la, la gola la, la gola eh, avevo la gola infermata o se avevo il naso tappato queste cose qua e aiutava tantissimo io questa cosa la facevo per tre giorni di fila e tipo ero fresh like a rose quindi ecco perché ho sempre trovato che eh, quella macchinona enorme che fa un botto di rumore forse adesso hanno fatto delle macchine che non fanno rumore, non lo so, l'ho sempre trovata tipo una cosa inutile che non ho bisogno in casa mia poi magari quando avrò figli magari sarà utile perché i miei figli si ribelleranno a, questa, a, a questo metodo barbaro di metterti sopra la, la, la pentola con l'acqua bollente eh, però sì, sì, sì, ecco scusate, scusate non, non, non voglio che adesso iniziate a dire come ti permette eh, prossima cosa sui pulisci pennelli eh, che è, eh, ci sono va varie cose c'è un coso in silicone che tipo tu passi l'acqua e pulisci tipo il pennello là. Uh, quello già è una cosa meno, che spreca meno perché è un piccolino un cosino piccolino che tu passi solo il pennello sopra e eh, vabbè. Uh, però c'è un altro coso che è una cosa tutta super elettronica, uh, un coso dove ci fichi dentro i pennelli, poi devi fare è una specie di mini lavatrice per pennelli, ok? Non so come spiegarmi. Uh, io nel senso che se siete tipo makeup artist o se siete persone che comunque usate 3000 pennelli al giorno, io capirei il bisogno di avere quelle cose, ma se siete delle persone normalissime che si truccano normalmente, io i pennelli li lavo ogni settimana, adesso no perché insomma mi trucco meno, però i miei pennelli li lavo una settimana con un pochino di sapone, e un po' di acqua, e li lavo per bene fine, cioè perfetti, perfetti. quindi quelle cose le trovo abbastanza inutili. Un'altra cosa è la pulisce coppetta, esiste anche questa, hanno inventato la coppetta e adesso devono inventare altre cose per fare il cash, quindi avevo visto questa cosa su una pubblicità di Instagram, credo, una pulsa di Youtube, non mi ricordo, um, che faceva vedere questa piccola macchinetta dove tu fichi la coppetta, un'altra un specie di la, mini lavatrice per la coppetta e anche là mi viene da ridere perché comunque eh, ti dicono sempre che la coppetta si sì, la devi disinfettare per bene la devi bollire eh, ogni tot ma non proprio sempre, non devi bollirla dopo ogni utilizzo, ecco semplicemente quando io quando ho il ciclo eh, la cambio mattina e sera e la lavo con dell'acqua calda con un po' di sapone e la rimetto, poi eh, ogni 2-3 mesi la bollisco in acqua come viene detto sulle istruzioni. quindi questa cosa non so effettivamente quanto faccia bene alla coppetta in generale ma poi è una cosa che puoi fare da te: non serve che hai un aggeggio speciale per fare una cosa così semplice. E l'ultima cosa di cui voglio parlare sono i portacosi: <ride> porta portacosi, portacosi, però i portabanana, porta limone, porta avocado, eh, porta tutto allora io avevo i porta limone a forma di limone. Avevo, eh, avevo anche il porta che praticamente tu metti la banana dentro, eh, è un coso di plastica, quindi tu eh, lo puoi mettere in borsa in, in modo che la tua banana non si schiacci. Ok, sulla banana potrei anche essere d'accordo, ma tipo il porta-limoni è una cosa che tipo, è una cosa che tieni in frigo, quindi puoi benissimo usare un barattolino che hai in casa tua e metterci il limone dentro e metterlo in frigo o usare la, eh, cera, la, il cosino, il cera d'api, no? Pazzesco. Anche il porta-avocado, chi è che... Mangia solo metà avocado, anche perché dopo non sono più buone, se tu lo metti uh, in frigo, tipo metà dell'avocado lo metti in frigo, il giorno dopo te lo trovi nero, schifo, no, quindi sì, perché, perché ci sono queste cose, perché importa, perché semplicemente ti attirano con queste forme belline, perché sono a forma di limone, a forma di avocado, a forma di banana, tu sei fantastico, meraviglioso, ne ho bisogno, no, non ne avete bisogno, perfetto niente, chiudo il video qua perché credo di aver blatterato troppo nonostante volessi che questo video fosse più corto del solito uh, noi ci vediamo la prossima volta fatemi sapere se anche voi avete trovato delle cose inutili e fatemi sapere se, se ne volete altri del genere uh, noi ci vediamo la prossima volta